C'è un tipo di… anche qui mi spiace ritornare alla tipologia perché sai che non piace neanche a me, però voglio capire te soprattutto, un tipo di persona con cui pensi di lavorare meno bene che ciò che è più difficile per te, I don't know, qualcosa di… Non so se è tipo di persona, eh, hanno un discorso di in diretto, però lavorando spesso con gli adolescenti ci sono alcune situazioni familiari, quindi di genitori che che rompono sufficientemente dal punto di vista di pressioni che fanno. Tu li fai venire in terapia? Io faccio il primo colloquio, allora tendenzialmente lavoro sempre con i genitori, salvo che insomma con l'adolescente poi ci lavoro però, con i bambini piccoli difficilmente, ehm, quindi vedo i genitori e la prima patto che faccio con i genitori è che io non dirò niente rispetto a quello che succederà col, col figlio. Certo, rimane tutto qua. Certo è relativo, nel senso mm. che se dovessimo poi insomma seguire… Uh, tutta la situazione nella... più rigidamente le regole Chiaro. dovremmo andare secondo altri versanti uh -huh. però per esempio la cosa che mi riesce difficile o comunque che spesso mi, mi trattengo è quando arrivo genitori troppo pressanti rispetto al lavoro che, che si sta facendo ok però non la persona con cui lavoro è il sistema attorno è il sistema attorno, è il sistema attorno. Mm. Mm. Mm. qualcosa che hai definitivamente buttato nel cestino eh? in quel cestino lì e che non usi più No, sai, sono tipo vinta, ogni tanto tiro fuori tutto. Anche l'interpretazione no? dei sogni? No, no, oddio, no. non già l'ho mai non lo in perché Non l'ho mai usata, insomma. Quindi alcune cose non l'ho ho mai, non mai usate, quindi... La mia fortuna è stata comunque da subito trovare qualcosa che, che fosse calzante alla mia persona, eh, poi approfondito, migliorato, eccetera. Però mi sono subito ritrovato nel, nell'approccio che ho studiato all'inizio e che poi ho approfondito. Quindi qualcosa che ho buttato nel cestino, no, cioè, magari uso meno uso più, ma non, no. Se butta niente come maiale? maiale, carne di porco, cioè, si fa tutto, sì. È bello perché poi è, è questo, no, è, è il principio dell'utilizzazione di, di Ericsson, messo su noi stessi poi, no, anche. Che poi è, è interessante questa cosa, no, come... Da, per esempio da strategici Io non, mi non penso di difermi più unicamente strategico però sicuramente è ancora un'anima molto forte presente e, anzi mi definisco strategico nel termine originale di, di Ale e, okay. um, mi sono dimenticato che volevo dire ah sì il costrutto di tentare soluzioni disfunzionali no? che poi magari non ci rendiamo conto che ci finiamo noi stessi come terapeuti quando vogliamo stare troppo con la teoria o col costrutto X stesso o con la tecnica Y. Mi viene questa cliente che mi disse: Attacchi di panico, la dottoressa, prima di lei, prima di me, mi ha detto di fare la peggiore fantasia standard secondo il modello. Però io non ce la facevo, cioè non, non mi andava, non, non era per me. E però. La tua collega insisteva su... e, e poi l'ha persa, no? Per forza. Um, invece è bello anche questo, no? Butto qualcosa e lo posso riprendere uh, all'occorrenza. All'occorrenza, al bisogno. Certo. Un po' come la psicoterapia, insomma, l'obiettivo è che si ha bisogno. Sì. Questo, sicuramente, insomma, tutte le cose che tu hai appreso, hai studiato, comunque hai sperimentato, fanno parte del tuo bagaglio, no? Quindi... Perché no? Chiaramente a differenza dell'inizio, insomma, come dici tu, sei lo standard, no? Quindi c'è la prescrizione, questa, quest'altra, sono ovviamente cambiato. No, non nascondo che la mia prima terapia dentro cioè cioè il cassetto manuali e tutti i protocolli del mondo. I foglietti, e quindi, i foglietti, suggerimenti, vai. come sì, sì, poi quando vai va a dare gli esami che ti ne nascondi. Sì, come avevo nella testa l'errore le, le, eh, della diagnosi piuttosto che della persona quindi probabilmente avevo più ansia io che lei io mi studiai il dialogo strategico di Giorgio Nardo nel libro e avevo un post-it dove mi ero scritto tutte le fasi del dialogo strategico e ce l'avevo davanti nascosto da quel coso del tuo studio che non so che cosa sia, un portafoglio so. ma c'è scritto tu sopra? no, non c'ho scritto io l'ho trovato così. Ah, sì. e, e quindi quando il paziente veniva io dovevo fare le domande del dialogo strategico io guardavo il paziente e facevo così guardavo in basso, eh, eh, aspetta, ora ti devo fare questo. Ti dico di più che quando ho identificato le nuove logiche delle tecniche strategiche, io non me le ricordavo perché 9 sono tante per me, no? Poi il magico numero è 5 eh, più o meno 2, no? Quindi da 3 a 7, non 4, 9 eh, sono troppe. E quindi mi ero fatto un altro foglietto per ricordarmi quello che io avevo scritto, me lo metto sempre là davanti per... Eh, e poi deve diventare un'acquisizione e poi abbandoni a volte adesso non... No, a volte adesso non ci penso neanche più alle nuove logiche che vengono fuori così. Questo secondo me è il rischio che corriamo, no? Io inizialmente scrivevo tutto durante la seduta. Mm. Sì, sì, vabbè, inizialmente ormai vent'anni fa poi. Sei vecchio? Poi sì, poi mi sono reso conto che rischiavo di perdermi la persona per scrivere. Mm, mm, mm, mm. E quindi ho levato tutto, insomma, poi se c'è da puntare qualcosa, ma appunto post, post seduta però tendenzialmente ricordo tutto in testa, quindi ancora ho una buona memoria. Però è proprio questa... ripeto, la centralità della persona, se li metto al centro non mi serve il quadernino che mette una serie di cose, non mi serve leggere nuove Logiche, perché magari le domande sul, sul discorso del dialogo strategico, ma vado un po', avendo conosciuto la persona, sull'approfondimento sull della persona. Anche perché... Cioè, è l'autenticità, no? Ho um, detto, quella paziente che mi disse, che mi sposta pure qua, no? mi sposti, ce la faccio a sta fermo, e, um, e chiesi scusa alla paziente perché quel giorno c'avevo il raggio di sole in faccia, e quindi mi spostavo più del solito, e lei disse, no, no, vai bene così perché se tu sei autentico, no? quando arrivai a questa concezione, prima di questo paziente, dell'essere te stesso, perché questa è la cosa che mi piace tanto di te, no? i pantaloni strappati, le ciabatte adesso anche, um, puoi chiedere scusa, cioè se ti sei dimenticato un pezzo perché non te lo sei scritto, puoi dire, senti, non mi ricordo sta cosa, me la rispieghi, mi fai capire meglio, e secondo me si crea l'unione con la persona di più di che... Tu voglia, che se tu voglia apparire come il professore, il direttore, il dottor Federico Piccirilli, professore della scuola di spedizione. No? no, questo è cioè, fondamentale, l'ho detto all'inizio, io chiedo sempre, la prima cosa che dico ci diamo del tuo e non è che io do del tuo le persone che danno del lei. Certo. In tutta la mia carriera c'è soltanto una, un ragazzo che continua a darmi del lei, nonostante, però vabbè, insomma, è una, una no, sua... Va bene, cioè, va bene, va bene, va bene. E quindi questo è secondo me una caratteristica fondamentale, è appunto l'autenticità. Cioè, l'autenticità è poi al di là delle prescrizioni, diretto o indiretto, al di là delle suggestioni del fatto che tu fai arrivare in maniera indiretta a qualcosa, è anche un linguaggio anche spesso molto chiaro, trasparente, onesto e diretto. Certo. Eh, alcune volte c'è pure, passami il termine, passami il termine, insomma, consiglio scontato. Può esserci, certo. no? Eh, questo però, insomma, non è mia, come. e quindi qualcuno dice, ah, beh, la consiglio, manipoli la persona, no? Eh, perché la manipoli? Io ho avuto la fortuna di seguirmi dal vivo, sia Baslavic eh, e The Shutter, anni fa, insomma, eh, ma avendo cominciato presto. Io ricordo, cioè, in questo seminario um, del, del Bonpull, eh, che sosteneva di, questo, di quella persona che affocava in un lago, no? E quindi diceva, voi avete due opportunità, eh, stare intorno al lago e dire alla persona dai, esci, esci, eh, quello sta affogando, esci che esco. Oppure tuffarvi nell'arco, lago, certo. prenderlo, metterlo a, e portarlo fuori. E quindi lui rimaneva in questo seminario dicendo, l'avete manipolato o no? Tendenzialmente l'abbiamo salvato, poi come? Ne, ne parlavo con Michael, poco tempo fa, um, e gli dicevo, sai, mi piace, tu sai che in questo periodo sono molto innamorato della Solution Focus. Che, che non dà consigli, cioè, di base non dà i consigli, non dai suggerimenti, no? E, e dicevo: invece, senti, se l'ottica della terapia sulla singola, invece c'è il dare il suggerimento. In un certo modo, non incastra persone in una teoria, in un'etichetta, eccetera. Però però mi viene in mente un cliente che sono stato un paio di sedute. Lui ha bisogno di aumentare la sua capacità relazionale con le donne, un paio di sedute a cercare di tirare fuori il latin lover che era lui, la terza seduta gli disse a un certo punto, neanche mi ricordo, ma un consiglio per me banale e lui iniziò a prendere appunti e io continuai a parlare, lui continuai, io mi fermai e lui disse no, continua, continua, questo è oroculato per me e poi mi chiamò qualche tempo dopo dicendomi il successo, un successo che... No? e Michael mi rispose... E dice, ah, Solution focus, bellissima, eccetera. Però alle volte il consiglio, il prova a fare questo, prova a guardare lì, prova a fare così, rispettando l'etica e tutto quanto, ovviamente è quanto di più semplicemente dopo possa stessa. Cioè, lui disse... Penso che lo dice disse lui, è quanto di più me sono appropriato, ma adesso quanto più semplice possa esserci, fallo, se funziona bene, se no parti con altro. Ma anche perché il presupposto delle persone che arrivano da te qual è? Quello di stare bene. Chiaro. Cioè della tua nostra teoria, del tuo nostro. Poco interessa. Certo. Quindi l'obiettivo certo. è questo: stare bene nel minor tempo possibile. Potremmo fare un questione e dire alle persone, ma voi secondo voi cioè, voleste, voleste prendere l'ascensore domani o fra cento anni? Non prenderanno tutti. Tutti. Sì. tutti fra domani. Certo. Cioè è inutile per quanto... Quindi. Senti, ti faccio l'ultima e unica domanda strutturata. Come ti chiami? No, <ride> troppo strutturata. Immagina che ci stia guardando qualche psicologo e gli vuoi dare... Un esercizio da fare nella vita di tutti i giorni per allenare una sua competenza che secondo te può essere utile nella sua pratica terapeutica. Quale può essere questo esercizio, questo compito, prescrizione? strategia, chiamalo come ti pare, psicologo? Quindi, uno psicologo finalizzato alla pratica professionale, non alla vita, sì. vita in generale, no? La vita, no, no, qualcosa che lui possa fare nella vita di tutti i giorni. Ma che gli torni utile poi nella sua pratica professionale? Chiamare le persone per nome? Potrebbe uh -huh. essere un ottimo esercizio. Uh -huh. Tipo al bar, vedere il cartellino? Okay. No, cominciare a chiamare le persone per nome sempre e comunque, uh -huh. e... rispetto alla pratica professionale. Altra situazione è quella che dovrebbe essere di mettere al centro la persona, uh -huh. come, come poter farlo? togliendo l'etichetta, quindi il fatto dell'esercizio è ogni giorno vedere una persona, più persone insomma nella vita di tutti i giorni, che già conoscono e quindi tendenzialmente noi le persone che conosciamo più o meno abbiamo un'etichetta, rompi balle, le cose eccetera, quindi l'esercizio dovrebbe essere da domani in poi rivolgersi a quella persona, non a Flavio come paranoico, piuttosto che ossessivo, piuttosto che non lo so, ma a Flavio, quindi l'esercizio da domani è, le persone che sono nel tuo sistema e che già hai etichettato rispetto a qualcosa, da domani prova a cambiare punto di vista e a richiamarle per nome. Grazie. Prego. Ciao, zio.